Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui, grazie anche alle persone che non sono fisicamente in questa stanza ma ci stanno ascoltando da altre sale del circolo o in streaming uh, su YouTube, grazie anche a chi rivedrà questa cosa poi dopo perché c'è anche un pubblico delle rassegne stampa indifferita, forse interessato a capire col seno di poi quante stupidaggini abbiamo detto, diciamo, avendo il vantaggio. Del, del tempo. Oggi facciamo anche Ormai una cosa siamo che siamo un po' più tardi del solito, quindi sì. giornali forse... Anche un po' più tardi di quando dovevamo eh, farlo cominciare, un po' più tardi, esatto. quindi siamo già un po' in ritardo. I giornali di oggi ci aiutano un po' nel contrarre i tempi rispetto all'ultima volta, se qualcuno c'era l'ultima volta che è stata una puntata molto densa. Ehm, no, stavo pensando... Che siamo già in, in tempi a chi ci guarda in ferita in cui si potrebbe andare a vedere che cosa dicevamo nelle rassegne stampa di quattro anni fa ah, cinque, certo quando abbia, quando nel abbiamo 2018 cominciato. abbiamo cominciato eh, sarà imbarazzante oppure molto istruttivo <ride> oppure, sì, esatto. ehm, allora eh, brevissimamente oggi diciamo di quella parte in cui raccontiamo un po' il clima generale nei giornali e nei quotidiani italiani non ci sono... Eh, grandi novità o grandi storie da raccontare, la, la, la storia principale nel mondo dell'informazione dei quotidiani nelle ultime settimane è stato un mh, aggravamento del, del, dei subbugli che sono molti eh, nel gruppo Jedi e in particolare a Repubblica, dove diciamo, la, la fonte di tutte le confusioni sono, diciamo, ne abbiamo parlato diverse volte, i, i, cambiamenti diciamo, di proprietà innanzitutto, di direzione eh, conseguentemente e anche così di linea su diversi approcci e diverse cose eh, a Repubblica e da quello discendono dentro un contesto generale, che è il contesto di grandi difficoltà dei giornali quotidiani, tutte delle altre complicazioni che a Repubblica si stanno manifestando abbastanza... Gravemente preoccupantemente poi nei numeri e nei dati di diffusione del giornale, eh, ieri sono usciti di nuovo, li stavo guardando qua, no non ieri scusate, all'inizio della settimana sono usciti di nuovo i dati di, di diffusione, questi sono quelli di settembre e eh, dove rispetto a un anno fa tutti i giornali hanno numeri in perdita, ma i numeri in perdita di Repubblica continuano ad avere, anche quelli della stampa purtroppo, eh, avere delle quote più alte di tutti quanti, siamo a meno 12,70% di, eh, di diffusione di copie eh, rispetto a un anno fa, che è diciamo, una quota preoccupante per qualunque azienda, eh, preoccupante perché supera poi appunto le le riduzioni di diffusione di tutti gli altri giornali supera di molto le riduzioni di diffusione del giornale principale concorrente di Repubblica da quando esiste Repubblica, ovvero il Corriere della Sera che invece ha addirittura una piccola crescita, però è una piccola crescita attribuibile eh, al fatto che il Corriere ha fatto un grossissimo investimento in offerte di abbonamenti digitali molto scontati e quindi la sua... Eh, perdita di copie vendute a prezzo pieno è compensata appunto da una crescita di questi abbonamenti detto questo il gap fra i due quotidiani è diventato eccezionale appunto nei numeri di diffusione complessivi eh, Repubblica si avvicina ad avere la metà delle copie dichiarate invece dal Corriere della Sera essendo stati i due giornali a lungo in competizione tutto questo genera appunto tensioni e preoccupazioni dentro il giornale queste tensioni e preoccupazioni hanno avuto diciamo, un momento di, di puntuale aggravamento con un'intervista recente del direttore di Repubblica a, a Prima Comunicazione, non mi ricordo ne avevamo già parlato l'altra volta, comincio a confondere, eh, no, no, è successo presente. dopo, e, mh, intervista del direttore in cui il direttore ha Uh, esposto dei piani per il futuro un po' confusi, anche un po' confusi nella terminologia rispetto a certe uh, scelte digitali, uh, in cui l'unica cosa che sembrava più chiara e più insistita fosse voler fare molto affidamento sui feedback dei lettori online e quindi su orientare molto il giornale su capire che cosa interessa ai lettori eh, approccio che ha preoccupato i giornalisti che pensano diciamo che un intervento è una responsabilità dei giornalisti appunto sia molto importante e rilevante nell'orientare appunto che cosa invece si racconta ai lettori poi in più c'è stato un inciampo puntuale che, rispetto a, a una domanda dell'intervistatrice che Chiedeva al direttore di Repubblica se l'inserto Affari e Finanza non sia un po' moscio. Il direttore ha risposto praticamente consentendo diciamo, all'argomento della domanda, dicendo ci stiamo lavorando, faremo qualcosa, eccetera, e naturalmente la redazione di Affari e Finanza si è piuttosto offesa per non essere stata difesa da questa accusa, appunto. Questo ha generato un aggravamento, appunto, delle tensioni. Poi il direttore, che è una persona di. Eh, diplomazia e, e attenzione, non, diciamo non lo è normalmente pubblicamente, ma poi quando bisogna intervenire è capace di esserlo, ha detto non intendevo questo, ha chiesto a prima comunicazione di pubblicare una sua rettifica eccetera eccetera, quindi la cosa è un pochino rientrata, ma insomma la storia principale nei quotidiani italiani, nei maggiori quotidiani di queste settimane appunto sono Ancora le agitazioni eh, dentro Repubblica, poi nel fratello, in generale nel gruppo Gedi perché anche alla stampa eh, ci sono questioni, c'è stato un comunicato del comitato di redazione pubblicato la settimana scorsa intorno al fatto che si vogliano ridurre delle edizioni ligure delle redazioni liguri della stampa per associarle e accorparle con quelle del secolo XIX e appunto anche questo è stato vissuto con insofferenza, insomma, lì in quel edito grande editore di giornali, il più grande editore di giornali italiano eh, in questo momento eh, c'è molta eh, agitazione. Poi, i dati di diffusione e le difficoltà in quel senso riguardano un po' tutti e, e, e, e in generale il contesto del solito di cui abbiamo parlato molte volte appunto del tentativo di attenuare eh, appunto la, la perdita di ricavi e di risorse economiche per fare eventualmente dei buoni giornali. Eh, sulla cosa vi, vi cito soltanto una cosa accessoria perché ne parliamo diverse altre volte. E ricordiamo che appunto, la mancanza di risorse economiche crea sostanzialmente due grossi problemi rispetto alla possibilità di fare bene i giornali. Uno è che la mancanza di risorse economiche diciamo, crea dei problemi rispetto a fare bene qualunque cosa naturalmente e quindi diciamo, fare le cose con meno soldi implica farle peggio oppure farne meno di buone. Uh, L'altra è che genera una grossissima dipendenza dalle fonti di ricavo esistenti, uh, in particolare dalla pubblicità e tutto questo l'abbiamo visto altre volte, si uh, percepisce molto sui quotidiani, soprattutto sui due grandi quotidiani, non per altro, non perché gli altri quotidiani siano particolarmente più nobili e indipendenti, alcuni poi sono anche più capaci di esserlo certo, ma perché i due maggiori quotidiani ricevono una quota di inserzioni pubblicitarie enorme, c'è una sproporzione enorme nelle pagine pubblicitarie eh, che, che hanno appunto Repubblica e il Corriere rispetto a tutte quelle distribuite sugli altri giornali, perché gli inserzionisti anche loro, diciamo anche le aziende in tempi non particolarmente floridi, tendono a investire poco, a investire tutto su quello che sono i canali appunto, più potenti, ovvero i due giornali più grandi. E quindi appunto in questi giornali eh, si vede più facilmente una relazione molto frequente fra appunto, eh, gli interessi degli inserzionisti e i contenuti che dovrebbero essere i giornali, dei, gi dei giornali. L'esempio di oggi è, eh, dopo che ieri... Coca Cola aveva comprato una pagina su molti quotidiani per raccontare di suoi interventi nella riduzione dell'inquinamento da plastica nel riciclo e un nuovo stabilimento sul riciclo delle bottiglie di plastica eccetera eccetera oggi diciamo a un giorno di distanza c'è cioè sul Corriere della Sera un articolo appunto che celebra e racconta la stessa cosa per cui eh, Coca Cola diciamo, ha pagato per raccontarla ieri sia sul Corriere della Sera che su molti altri quotidiani, questo meccanismo appunto in particolare devo dire ultimamente sul Corriere della Sera è molto eh, rappresentato, diverse delle cose eh, che vi dico tra l'altro sono cose che raccontiamo diciamo che abbiamo già dentro anche la, la solita newsletter sui giornali che si chiama Charlie e che eh, mandiamo domani. Eh, Dico, aggiungo oggi. una cosa, in realtà conferma di quello che raccontavi, intanto che basta poi sfogliare il Corriere per vedere poi comunque quanta pubblicità c'è e quindi quanto effettivamente i grandi giornali attraggano ancora il grosso delle, delle inserzioni, quasi ogni pagina, quasi ogni sfoglio comprende della pubblicità, da quei dati di vendita di cui parlava prima, Luca, emerge una storia di cui abbiamo già parlato nelle altre volte in cui ci siamo visti, cioè uno dei pochi giornali che mese dopo mese, trimestre dopo trimestre, aumenta di poco le copie vendute è La Verità, che è il più grande caso di successo editoriale sul piano delle copie vendute in questi anni in Italia, e quindi si potrebbe pensare La Verità, giornale nuovo, giornale che appunto va bene, al contrario degli altri, attrarrà un po' di pubblicità, ed è singolare come La Verità, e parliamo di un giornale che appunto, va bene, ne abbia pochissima, sulla prima pagina ha integratore Prostamol e Valle Verde, che già comunque ti disegna un, un, un mondo, diciamo, guarda eh, adesso queste risate così rispettose, ma sfogliando il giornale poi pubblicità... Di noi utenti di Prostamol. Eh. <ride> Quasi, evidentemente insomma, Prostamol ha pensato che quel target fosse, non ce n'è. E parliamo appunto di un giornale che, che va molto bene eh, rispetto agli standard, rispetto al mercato. C'è cioè, in testa San Paolo, però insomma, vedi, qui non ride, <ride> non nessuno. Tocchiamo, non tocchiamo qui non ride testo. nessuno. Eh, questa credo che guida Salumi d'Italia. Eh, questa è un'autopubblicità perché credo che Sale e Pepe sia una di quelle testate che il gruppo della verità ha, ha comprato, comprato da, da, da Mondadori. Eh, il giornale sta finendo, non ce ne sono praticamente più. Eh, cioè, Se non Aneri, aneri. che è un'altra storia, so, sì. a sua un grande inserzionista di un po' tutti i giornali, ricevendo anche un trattamento per questo particolarmente gentile dalle testate. E parliamo appunto di un giornale di successo rispetto a questo contesto così complicato va bene veniamo quindi a oggi e ai giornali di oggi diciamo, siamo qui per questo oggi è una giornata ehm, di quelle appunto abbiamo i più fedeli di voi sanno che abbiamo diversi eh, formati di giornate giornalistiche, quelle dove c'è una grossa notizia su cui tutti i quotidiani sono più o meno ugualmente, quella dove invece non c'è e ognuno decide di dare una priorità diversa a questa quella notizia, eh, quella dove ci sono sono molte piccole notizie e forse niente di più grosso, una più grossa. Oggi direi che sia una giornata in cui ci sono Alcune grosse notizie, indubitalmente, indubitabilmente alcune grosse notizie e diciamo invece un po' un ordine sparso e anche meno cose un po' più originali sotto, quindi le cose di cui ci occupiamo oggi sono effettivamente quasi tutte cose da prima pagina, diciamo letteralmente da prima pagina. Eh, direi grosso modo, dimmi tu se mi perdo qualcosa, vabbè diciamo sul piano politico lo sintetizziamolo in lo scontro con la Francia intorno alle questioni dell'immigrazione e le revisioni del governo sul tema del super bonus e in terza posizione forse quello che succede, diciamo, ovvero molto poco, ma eh, intorno al PD è una ricostruzione di un'opposizione di sinistra. Cerson, e naturalmente e anche. poi diciamo, sugli esteri, Kerson <coughs> e anche ancora diciamo, i postumi. Eh, che non sono ancora postumi perché è ancora in ballo delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e la conferenza egiziana sul clima, diciamo un, un po' l'impressione anche un po' più per senso del dovere che per avere delle cose effettivamente da dire eh, cominciamo di tu diciamo. ma, ma questo scontro con la Francia è, è interessante eh, soprattutto nelle, nelle sue ragioni perché permette di capire alcune cose su come si stia muovendo il nuovo governo italiano. L'ultima volta che ci siamo visti era proprio il giorno del, del giuramento, abbiamo parlato molto della lista, abbiamo parlato dei, dei ministri, abbiamo parlato molto di quali sarebbero state diciamo, certe, eh, certe attitudini e certi atteggiamenti del governo Meloni e in parte li abbiamo visti nel frattempo. In questo caso, questo scontro con la Francia è abbastanza esemplare perché parte tutto dalla scelta del governo italiano di cambiare approccio rispetto non tanto all'immigrazione, ma rispetto a un pezzetto, poi in termini relativi anche piuttosto piccolo, del, del, de, de, de, de, delle strade che portano i migranti ad arrivare in Italia, cioè i migranti che vengono salvati dalle navi delle ONG in mare. Sono circa il 10% dei migranti che arrivano in Italia via mare a loro volta una percentuale più piccola dei migranti che arrivano regolarmente o irregolarmente in Italia perché la grandissima parte dei migranti arriva in Italia via terra, quindi parliamo di un problema molto piccolo in termini numerici relativamente al, al resto della situazione ma come sappiamo non solo molto visibile, molto controverso anche sul piano politico da anni vi ricorderete tutte quelle polemiche non solo nel 2018 col governo Conte ma anche prima eh, i taxi del mare cosiddetti. Eh, il governo Meloni decide di adottare una linea molto simile a quella di quel governo Conte, eh, cambiando qualcosina. Oggi le navi delle ONG all'epoca non potevano proprio entrare nei porti italiani, adesso riescono a entrare. Il ministro Piantedosi le fa entrare ma non, fa, non acconsente allo sbarco dei migranti sulla terra e decide che volta per volta eh, devono essere altri paesi europei a condividere questo sforzo con l'Italia. Una di queste navi, la Ocean Viking, è stata tenuta per diversi giorni in porto senza che potesse scaricare i migranti sulla terraferma e l'Italia chiedeva appunto che altri paesi se ne facessero carico. A un certo punto Giorgia Meloni ha incontrato Emmanuel Macron nell'ambito della conferenza sul clima di, di Sharm el-Sheikh in Egitto e poco dopo è uscita su una notizia sull'Ansa... Eh, Emmanuel Macron... Con cui ricordo. Diciamo, era stato quel primo insieme. Sì, cui avevamo diciamo, provveduto di cercare di fare molta amicizia immediatamente, visto che venivamo da relazioni e, e interventi di eh, Giorgia Meloni, quando non aveva delle responsabilità di governo, molto critiche anche personalmente sullo stesso Macron. Il tutto in un contesto in cui Italia e Francia sono anche abbastanza obbligate a eh, comportarsi da alleati, perché non solo sono diciamo, due delle tre principali potenze europee, la principale, la Germania, l'abbiamo vista andare un po' diciamo, muoversi molto in autonomia rispetto al prezzo dell'energia, eh, sul tetto al prezzo del gas, su tutta una serie di questioni la Germania va un po' per la sua strada e quindi il diciamo, consenso tra gli esperti di politica estera e internazionale è che Italia e Francia devono cercare di lavorare insieme se vogliono ottenere qualcosa. e quindi anche da Lì tutta questa amicizia, si è firmato il Trattato del Quirinale da poco, ma insomma questa notizia che esce sull'ANSA dice che da fonti del ministero dell'interno francese la Francia sarebbe disponibile ad accogliere la nave Ocean Viking con i migranti a bordo. Tutto, tutto questo diciamo in un momento di grande tensione intorno a quello che stava succedendo a Catania con le persone che stavano male, con i giornali che raccontavano appunto dei, dei bambini morti e, e, insomma diciamo, questa cosa arriva eh, apparentemente a sbloccare un momento di grande tensione e preoccupazione Però questa cosa che arriva non è il governo francese che dice ok è un'agenzia che da fonti del Ministero dell'Interno dice che la Francia sarebbe intenzionata a... passano le ore ma dalla Francia non si muove nulla e non è che arrivi un invito alla Ocean Viking ad arrivare in Francia, ma a un certo punto il governo diffonde una nota, un comunicato con cui ringrazia la Francia per la sua disponibilità ad accogliere la nave eh, a questo comunicato seguono una serie di tweet anche piuttosto trionfalistici da parte di Salvini per esempio e di altri esponenti del governo e della destra parlamentare italiana che dicono eh, abbiamo spezzato le reni alla Francia, Dice, abbiamo vinto, la prova di forza è riuscita finalmente eh, con un atteggiamento molto rivendicativo. La nave comincia a muoversi verso nord, pur non avendo diciamo, avuto un invito esplicito dalla Francia, la Francia di fatto si ritrova messa davanti al fatto compiuto, eh, non aveva consentito a questo, a questo sbarco, si arrabbia molto, intima alla nave di, mentre la nave andava verso nord di attraccare in Sardegna, eh, alla fine la Francia ha accettato di eh, far sbarcare i migranti a Tolone se non sbaglio, eh, dicendo però l'Italia si è comportata in un modo inaccettabile. Giorgio Meloni ieri ha cercato di, diciamo, di, di limitare i danni e di, di ricucire, tanto che oggi il Corriere titola Meloni prova a ricucire con Parigi, Repubblica, sì, i, giornali, i migranti eh, dividono l'Europa. I, i, i, I giornali diciamo, hanno un atteggiamento un, un po' strano su questa storia, no? ieri sembrava da tutte le parti che eh, fosse, ci fosse stato un disastro italiano, un disastro di iniziativa di Meloni e vergogna e la Francia ci dà una lezione, sto parlando naturalmente, non dei giornali più vicini eh, alla destra e alla destra di governo e, e vergogna eccetera eccetera oggi mi sembra che siamo diciamo abbiamo ci siamo riassestati molto sulla versione meloni quindi i francesi hanno un po esagerato Beh, libero i Vabbè. barbari sono ancora loro asterix Vabbè, no, e obelix non, no, non, non parlavo di questi però voglio dire anche i quotidiani maggiori oggi diciamo mh, cercano di dire non ha ragione nessuno, hanno fatto dei guai un po' tutti quanti. Poi c'è un commento che mi sembra appunto, che spieghi eh, come, sono combinati, come sono stati combinati i guai buoni di Giovanni Orsina sulla stampa, magari poi ne leggiamo un pezzo. Meloni ieri ne ha parlato in conferenza stampa e appunto nel cercare di limitare i danni ha, come dice Monica Guerzoni sul Corriere, riavvolto il nastro e ha detto «Il Ministero dell'Interno francese ha dichiarato che avrebbe accolto la Ocean Viking». Non è andata così appunto, si riferisce a quella nota di retroscena dell'ANSA. Eh, dopo che questa notizia non è stata smentita per circa otto ore io ho detto grazie e quindi quel comunicato suo non servava, serviva soltanto a ringraziare la Francia. Ora non so se la notizia l'avete inventata voi, ha detto Meloni ai giornalisti, ma io facevo un gesto distenti, distensivo, forse male interpretato. Su questa risposta ci sono un sacco di cose che si potrebbero dire, la prima cosa è possibile che Italia, mettiamo pure che sia, stato, sia stata un'incomprensione, Può essere che Italia e Francia e i governi non si parlino, non si sentono per capire se davvero questo retroscena dell'anza era vero o no, se la Francia aveva avuto intenzione o no? Alcuni dicono che Meloni sta cercando di fare un po' la furba, altri dicono appunto la Francia ha cercato invece di metterci in difficoltà e in imbarazzo. Eh, forse possì, alla possì. fine diremo che la colpa è dei giornalisti e avremo risolto il caso e chissà che forse non sia anche in parte sì, colpa diciamo, dei giornalisti. Sì, è... Diciamo che la Presidente del Consiglio intervenga per ringraziare diciamo, un Paese con cui abbiamo delle relazioni piuttosto intense, dopo aver letto una notizia di agenzia e non per dei contatti diretti con il Governo di quel Paese, suona un po' bislacco, ecco e poi Meloni ha detto eh, perché la Francia si è molto lamentata e non solo, ha deciso di interrompere eh, un meccanismo di redistribuzione dei migranti a cui alcuni paesi europei avevano aderito su base volontaria proprio diciamo in sostegno all'Italia per, per far sì che l'Italia e i paesi del Mediterraneo potessero insomma, condividere questi sforzi con altri paesi questo meccanismo di redistribuzione per quanto sulla carta dovrebbe appunto far sì che l'Italia divide i suoi sforzi con altri paesi poi concretamente non sta funzionando molto e di 90.000 migranti che sono sbarcati in Italia nel corso di quest'anno, quelli che sono stati effettivamente trasferiti poi all'estero sono qualche centinaio, una cifra irrisoria, quindi Meloni dice siamo noi che veniamo lasciati soli in continuazione e la Francia non può certo venire a darci lezioni sull'accoglienza ai migranti. Oggi Repubblica per esempio fa notare che Meloni utilizza questi dati in un modo un po' disinvolto, eh, la classifica che cita Meloni appunto, rispetto ai 90 migranti sbarcati eh, in Italia e pochissimi ricollocati all'estero è l'unica classifica dei flussi migratori in cui l'Italia è decisamente prima. Se si va a guardare quanti dei migranti sbarcati in Italia scelgono di restare, il numero delle richieste di asilo e ancor più il numero di stranieri residenti in rapporto alla popolazione, vede l'Italia sempre dietro molti paesi che non sono di primo approdo. Alla fine della fiera, poi, il numero dei richiedenti asilo in Italia è molto più basso di quello che c'è in Germania, in Francia, ma persino in Austria, che è un paese che ha 9 milioni di abitanti. Perché cosa succede? I migranti sbarcano in Italia, che è il più grande paese del Mediterraneo e il più attrezzato per fornire loro accoglienza. Secondo le leggi e il regolamento di Dublino l'Italia dovrebbe identificare questi migranti e questi migranti potrebbero richiedere asilo, cosa che hanno diritto di fare in base alla legge, nel paese di primo approdo, quindi in Italia. L'Italia non sempre lo fa, oppure non sempre ci riesce, quello è un tema di grande discussione, quello che succede è che i migranti arrivano in Italia, non presentano domanda di asilo in Italia, di fatto sono diciamo, inesistenti sul piano burocratico in Italia, si spostano verso nord, l'Italia sa che la gran parte dei migranti che arrivano qui non vogliono restare qui e vanno negli altri paesi europei, uno dei nodi diciamo, di questi viaggi, e anche il più caldo poi, è spesso il confine di Ventimiglia, eh, dove la Francia accusa l'Italia di lasciar passare i migranti senza fare troppe domande l'Italia accusa la Francia, voi riprendete i migranti in Francia quando scoprite che sono irregolari e ce li rispedite eh, in Italia. Tutto questo accade tra due paesi che in teoria non dovrebbero avere un confine, cioè facendo parte dell'area Schengen dovrebbe essere piuttosto libero il movimento da una parte e dall'altra. Per cui una delle cose che probabilmente vedremo accadere in questi giorni, nei prossimi giorni è un ritorno delle tensioni a Ventimiglia. La Francia pattuglia 12 valichi, l'ordine è respingere i migranti. La Francia dice... Sapete che c'è? Allora adesso i migranti che sbarcano in Italia, ve li tenete in Italia, li identificate come la legge dice che dovete fare e non ce li rimandate da noi, in questi che vengono chiamati movimenti secondari. La Francia ha usato spesso al confine di 20 miglia anche una, diciamo, un atteggiamento piuttosto duro nei confronti dei migranti che arrivano dall'Italia e ora la, il, dove mettevo qui, la, il Libero la mette in un modo piuttosto aggressivo ma anche il giornale... La sinistra Trifa Francia che maltratta i migranti e pubblica alcune foto. Sono foto vecchie, non sono foto di questi giorni, ma sono foto che mostrano la, la repressione del, della polizia sì, francese. Il, e tra l'altro la prima è alla periferia di Parigi, diciamo, mi immagino il lavoro del fotoeditor Ah, Calais, di, io pensavo che fosse miglia, No, a Calais quindi. Aveva, sono Calais quelle due all'esterno e Parigi con la centrale. Il pro, povero foto editor del giornale, per la prima volta nella sua carriera, gli è stato chiesto: tira fuori delle foto in cui la polizia picchia. Prima volta <ride> mai hanno chiesto, aspetta deve picchiare degli immigrati, questo ha cercato nell'archivio del giornale, ne aveva uno alla periferia di Parigi che non si sa nemmeno se sia un immigrato ma è nero e quindi ci può stare e due appunto a Calais e oggi quindi il giornale difende i migranti dalle violenze della polizia perché si dà il caso che sia la polizia francese. Ehm, ci sono un sacco di pezzi, non li perdiamo tutti perché appunto lo dico per tenerli, perché poi un pezzo che adesso stiamo trascurando, ma è importante, è il ruolo dei due principali alleati di Meloni di governo in questa situazione che hanno preso posizioni molto diverse. Ehm, C'è una cosa che volevo segnalare intorno alla questione dei numeri che è interessante, è riportata ancora nell'articolo di Monica Guerzoni sul Corriere che citava eh, Francesco. Meloni in più di un'occasione ieri appunto parlando di tutto questo eh ha cercato di minimizzare e in particolare minimizzare anche molto sui numeri, no? di sostenere non è che adesso dobbiamo fare tutto sto casino litigare eccetera per pochi migranti di cui si sta parlando a bene, ne certo... ho lasciati 34, a... 35, a... 35 sulla, sulla barca, sì, sì, ma aspetta, un a un certo, a un certo punto lei dice non credo che l'Unione Europea deciderà di fare cose drammatiche perché su 90.000 persone 200 sono andate da un'altra parte che è l'argomento più fragile del mondo nel senso che se 200 su 90.000 sono così poco importanti. Le facevi scendere a Catania. No? Cioè, è, è abbastanza impressionante che adesso venga ribaltato questo argomento che. I diciamo, contestatori di queste linee invece usano da molto tempo, stiamo veramente diciamo, facendo delle crisi politiche internazionali perché 34 persone, 50 persone ma anche 200 persone malandate in fuga su delle navi affamate e, e che hanno rischiato di morire non le vogliamo far scendere da una nave. L'Italia poi in questo si è, ha deciso, ed è una scelta politica, ma di violare deliberatamente tutta una serie di leggi internazionali, di non riconoscere il principio appunto, legislativo per cui le navi che si imbattono in migranti in difficoltà sono obbligate a soccorrerle, sono obbligate a portarle nel porto sicuro più vicino e... Con la definizione porto sicuro si intende un porto dove queste persone possono essere accolte, non rischiano di essere maltrattate, non rischiano di essere rispedite indietro, possano chiedere asilo, altro diritto permesso loro dalla legge. L'Italia ha scelto di prima tenere queste navi fuori senza, farli, senza far sbarcare i migranti. Poi ha scelto un'altra cosa che non è prevista da nessuna legge italiana o internazionale, cioè far salire dei medici a bordo e far sbarcare soltanto le persone considerate fragili, che però per esempio nel caso della Humanity One era una nave piena quasi soltanto di minori, di minorenni, quindi sono sbarcati quasi tutti, poi hanno fatto sbarcare le donne, poi hanno fatto sbarcare chi era in, con più compromesso degli altri per motivi di salute e sono rimasti in 35 a bordo, quindi manco quei 200, ancora di meno. E a un certo punto hanno fatto tornare i medici a bordo e i medici hanno stabilito che erano tutti eh, fragili abbastanza da poter sbarcare quindi alla fine è, è quello che è successo è quello che poteva accadere dal primo giorno. Perché questo dice la legge, al di là del fatto che possiamo essere d'accordo, i migranti devono sbarcare eh, in Italia e poi eventualmente si capisce come redistribuirli, se è il caso di redistribuirli. Questa crisi quindi il governo se l'è anche creata da solo, non necessariamente, probabilmente volendolo anche, parlavamo l'ultima volta che ci siamo visti di come il governo Meloni non essendo nelle capacità di mantenere molte delle promesse che ha fatto in politica economica, arriva la legge di bilancio non c'è la flat tax, non c'è il calo dell'età pensionabile sull'Ucraina non potrà venire meno agli impegni internazionali, sulla responsabilità sui conti pubblici, ci eravamo detti, ci saranno alcune altre questioni su cui il governo potrà dimostrare le sue credenziali di destra, i diritti civili, i diritti sociali di immigrazione. Non è questo un momento di particolare crisi o di emergenza sul fronte dell'immigrazione, il momento più intenso di sbarchi è il momento in cui c'è la bella stagione, in cui è anche più facile e più sicuro navigare per i barconi che partono dal, dal nord dell'Africa. Questo è un momento di sbarchi, sì, ma non particolarmente intensi. Aver scelto di aprire oggi questo caso politico è stata probabilmente appunto una decisione, è stata una decisione illuminata o utile a qualcosa. Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera scrive La fine era nota, eppure il nuovo governo di Giorgia Meloni è riuscito a infilarsi in una prova di forza che fin dall'inizio sembrava destinato a perdere. L'ha fatto per sentirsi fedele con se stesso, per una ossessiva coazione a ripetere il romanzo viminale di Matteo Salvini, anche se stavolta per interposta persona. Il pezzo poi prosegue a pagina 36 è cascato quindi in trappola per una evidente inesperienza diplomatica perché il comunicato col quale martedì scorso Palazzo Chigi festeggiava la scelta della Francia di condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria non andava fatto è servito solo a far scattare la reazione di Le Pen e Zemmour e a mettere Macron nei guai per aver aperto le porte all'Ocean Viking. Un'altra lettura che oggi Polito suggerisce è quella che Macron effettivamente avrebbe voluto esplicitamente invitare la nave ad arrivare in Francia ma quando è trapelata quella notizia attraverso l'Ansap Appunto, eh, è stato molto criticato e molto attaccato dai sovranisti francesi e quindi appunto eh, Marine Le Pen, Rick Zemmour. E, e quindi trovandosi sotto attacco dalla sua destra ha scelto di dire no. Noi non abbiamo mai autorizzato la nave a venire qui e a, a aprire questo scontro diplomatico ulteriore con l'Italia. Le colpe degli altri però, dice Polito, non assolvono il governo italiano, anzi avrebbero dovuto renderlo più accorto. Alla vigilia del debutto a Bruxelles ci eravamo permessi di mettere sull'avviso la nuova Presidente del Consiglio, in Europa mostrare i muscoli non risolve nulla, perché tutti gli altri governi muoiono dalla voglia di mostrare i loro muscoli alle rispettive opinioni pubbliche. Dunque riservate gli show per l'audience nazionale e tentate piuttosto di risolvere i problemi in sede europea. Questa cosa degli, degli show per l'audience nazionale appunto è un pezzo del racconto e della sintesi eh, buona che fa oggi in prima pagina sulla stampa Giovanni Orsina che è un politologo che è stato... un un po' accusato delle volte negli ultimi mesi di eccessive indulgenze nei confronti di questo governo rispetto ad altri commentatori della politica italiana. Orsina è uno eh, che appunto interpreta la sua professione di politologo ritenendo di leggere le cose secondo delle norme, delle regole tradizionali, delle letture politiche laddove diciamo, molti altri commentatori ritengono che questo governo abbia appunto degli elementi ancora eh, troppo anti democratici da cui proviene o con cui è legato, tirano in ballo appunto le questioni dei forti legami eh, col fascismo e con l'eredità fascista oppure anche con le totali inadeguatezze di alcune parti di questo governo e alcuni responsabili di questo governo. Eh, Orsina nelle sue letture fin da, appunto dalla campagna elettorale appunto Prova o, o decide o sceglie o questa è la sua lettura di trattare anche questa destra e questa destra di governo come una forza politica normale, cosa appunto che ogni tanto eh, viene discussa e criticata, eh, lo fa anche oggi diciamo però diciamo, mi sembra la sua lettura mi sembra piuttosto completa, dice Ricostruire un rapporto civile tra opinione pubblica, vincoli internazionali e Unione Europea è una delle più importanti se non forse la più importante fra le funzioni storiche del governo Meloni. Il deteriorarsi di quel rapporto all'indomani della crisi del debito sovrano del 2011 è stata una delle cause scatenanti dell'insurrezione populista che ha segnato il Paese nell'ultimo decennio. Cavalcando quell'insurrezione alle sue ragioni, oltre che approfittando di tanti madornali errori altrui, Giorgia Meloni è riuscita a vincere le elezioni e arrivare al governo. Ma adesso non può che lavorare a ricomporre la frattura tra il tuo stesso, stesso elettorato e le condizioni imposte dal contesto europeo e internazionale. Per la semplice ragione che quelle condizioni possono sì, entro in una certa misura, essere negoziate, ma non possono essere rifiutate in blocco senza pregiudizio per gli interessi nazionali. E anche se le si vuole negoziare, comunque il negoziato richiede che ci si sieda a tavola, si accettino le regole del Galateo e si trovino degli alleati. Nelle sue prime tre settimane di governo Meloni ha dato chiari segnali di avere ben compreso di dover svolgere questa funzione. La decisione di recarsi prima di tutto a Bruxelles e di incontrarvi i vertici delle istituzioni comunitarie e la grande cautela nel predisporre la legge di stabilità in positivo, la scelta di non enfatizzare per il momento i buoni rapporti con Polonia e Ungheria in negativo sono i più importanti fra quei segnali. Il dialogo in corso con i vertici del Partito Popolare Europeo è meno importante forse, ma tutt'altro che trascurabile. Il Presidente del Consiglio, attenzione che Orsina la chiama il Presidente del Consiglio, non è andato a cercarsi risse, insomma. Al contrario, ha cercato di smentire certe narrazioni apocalittiche che all'estero avevano accompagnato la sua ascesa. Al contempo, e qui l'indulgenza di, di mh, Orsina comincia, diciamo, a cedere, il governo ha cercato di curare il fronte interno piantando alcune bandierine, alcune esclusivamente simboliche, come il cambio di denominazione dei ministeri, Altre più simboliche che sostanziali, a motivo del loro impatto tutto sommato circoscritto, come il decreto legge sui rave party e la decisione di rallentare lo sbarco dei migranti delle invargazioni delle ONG. L'intento è chiaro? utilizzare gli scarsi margini di movimento politico disponibili per presentare all'opinione pubblica il profilo del nuovo governo e marcare la discontinuità con i gabinetti precedenti. Queste sono cose che gli ascoltatori di Morning conoscono perché Francesco le ha spiegate più volte, cioè quello che veramente può fare questo governo una volta che non è più appunto una forza la, la sua maggioranza non è più una forza di opposizione che può con, protestare, contestare e criticare tutto ma deve governare appunto si riduce eh, a molto poco. Um. Ma i risultati sono stati modesti, alla fine i migranti sono sbarcati tutti e il decreto legge sui reparti sarà modificato, in più come ben noto sui migranti meloni che come detto tutto cercava tranne che risse se ne è trovata una eppure bella grossa con la Francia. Non è ancora chiarissimo che cosa sia accaduto di preciso. L'impressione è che al di qua delle Alpi si sia peccato di leggerezza nello sbandierare la disponibilità francese a fini interni, ossia allo scopo di coprire l'incapacità di fermare gli sbarchi. E qui, diciamo, adesso fra poco arriviamo su di chi stiamo parlando rispetto allo sbandieramento maggiore. Ehm e che al di là si sia sottovalutato l'impatto politico domestico che avrebbe avuto l'approdo a Tolone della Ocean Viking, cioè quello che diceva Francesco, a Tolone ieri sono arrivati Zemmour, i maggiori rappresentanti della destra francese, diciamo, a contestare e a mettere sotto accusa Macron per quell'accoglienza. E che proprio per rimediare a questa sottovalutazione i francesi si siano poi trovati costretti a reagire in maniera sproporzionata, in particolare col tentativo discutibile e diplomaticamente rischioso di coinvolgere nel conflitto gli altri partner europei perché una cosa che non abbiamo detto è che fra l'altro Macron ha pure detto non solo diciamo, vergogna eccetera eccetera ma adesso chiederemo agli altri paesi di boicottare gli accordi appunto, sulle ridistribuzioni eh, con l'Italia cosa che diciamo al di là del giudizio di Orsina effettivamente è sembrata a quasi tutti completamente sopra le righe e in particolare è stata esatto, è stata sancita dal fatto che gli altri paesi oggi i giornali riportano diciamo con più o meno forzature ma in sostanza delle espressioni del governo tedesco per cui diciamo andiamoci piano ecco, rispetto a iniziative di questa misura scusami, un'altra cosa ulteriormente interessante è che e qui forse si vede un po' un limite strutturale del sovranismo cosiddetto come eh, approccio politico una volta che devi governare che Zemmour e Le Pen, cioè che hanno criticato molto Macron e si sono opposti all'arrivo della Ocean Viking in Francia sono alleati internazionali di Giorgia Meloni che chiede alla Francia accogliete i migranti anche voi e i suoi alleati dall'altra parte delle Alpi dicono, le dicono col cavolo. E, e dove, come se ne esce da questa faccenda? È la, è la, è la, è la, quindi, Meloni sta dicendo che i suoi principali avversari oggi sarebbero Le Pen e, e, e Zemmour, cosa mm. che non può dire però. Mm. Sì, sì, è l'incoerenza appunto fra la facilità di protestare e criticare tutto quando non governi e poi appunto di dover assumerti delle responsabilità. Eh, concludo diciamo arrivando alla fine del, del, del pezzo di Orsina. Eh, viene da chiedersi se il governo abbia fatto bene in queste prime tre settimane accedere a una certa disordinata ansia dimostrativa. È vero che la politica dei nostri tempi ha una dimensione simbolica e comunicativa del tutto ipertrofica e vive l'angoscia dell'immediato. Ed è vero pure che pesa la competizione interna alla maggioranza. Tuttavia questo Governo gode del duplice privilegio di un'opposizione fragile e divisa e di una prospettiva di 18 mesi privi di elezioni nazionali. Insomma, a tempo potrebbe usarlo per scendere sul terreno identitario in una forma più meditata e strutturata anziché sotto lo stimolo delle emergenze. E questo mi permetto io diciamo, una sintesi al di là del distacco di Orsina che è veramente questo governo è in una condizione di straordinario privilegio, fortuna e di potersi gestire un consenso peraltro piuttosto grosso da luna di miele con l'espressione appunto anche questa che usa spesso Francesco quando spiega queste cose e l'impressione è che diciamo, anche una qualità umana diciamo, e di capacità politica di alcuni rappresentanti del governo e ancora delle divisioni all'interno della maggioranza di cui abbiamo parlato molto appunto, limitano molto la capacità di approfittare di questi grandi vantaggi. E veniamo appunto, esattamente a questo, cioè alle altre due eh, forze della maggioranza di governo che hanno diciamo, avuto due ruoli opposti in tutta questa storia, ma interessante, Sai che non so dove devo andare a parare? Voglio andare a parare. Uno che Salvini ha diciamo, alimentato il guaio, nel senso ah, che certo. Meloni è eh, abbastanza, non so se in buona fede, ma coerente laddove diciamo, abbassa i toni e dice è stato un problema di comunicazione, noi non volevamo, eccetera, perché non è stata tanto lei quella diciamo, che ha alzato i toni, ma è stato Salvini che un attimo dopo la circolazione di questa notizia sulla eventuale e come abbiamo detto un po' confusa disponibilità della Francia l'ha molto celebrata pubblicamente come un abbiamo messo in ginocchio la Francia eh, i, i, i toni di cui i francesi si sono molto offesi appunto sono venuti in particolare da Salvini e dalla Lega che ha cercato appunto di approfittare di tutto questo eh, per, per sancire appunto una vittoria una vittoria della vecchia linea Salvini sull'immigrazione in sostanza eh, specularmente invece c'è una certa così, tentativo di trovare uno spazio invece più indulgente, umanitario eh, da parte di Forza Italia Ah eh. Berlusconi ha detto io l'avrei fatti sbarcare, certo Berlusconi ha detto io l'avrei fatti sbarcare, eh, un... secondo me lui spera ancora di diventare Presidente della Repubblica fra sette anni e quindi sta già cominciando le grandi manovre. Guarda, c'è un'intervista, mi sembra, sul, fa sì, sul Fatto. Eh, di... Non a Berlusconi. No, se di, se, se di, fosse di... stata un'intervista a Berlusconi sul Fatto avremmo aperto con quello. <ride> c'è cioè. un'intervista di Giacomo Salvini a Giorgio Mulè di Forza Italia appunto che... Eh di nuovo prende le distanze su tutta una serie di cose pur criticando l'intervento della Francia però eh, a un certo punto l'intervistatore gli chiede Berlusconi forse l'avrebbe gestita in maniera diversa c'è stato qualche errore italiano Mulet, diciamo un po' come fa un atteggiamento un po' di tutti quelli di Forza Italia che fanno risalire tutto quanto al volere e al desiderio eh, del Capo Supremo risponde Berlusconi soffre umanamente a vedere le persone in quello Stato. Lui vorrebbe salvarli. Non è umano prenderli e buttarli da qualche parte e comunque serviva un'accoglienza degna di questo nome. Le persone andavano fatte sbarcare. Sui rapporti diplomatici c'è stato un cortocircuito tra Italia e Francia, un misunderstanding. È diciamo, un, un distacco piuttosto forte da parte del secondo alleato eh, di governo di Fratelli d'Italia rispetto a quello che sta succedendo, che probabilmente può anche essere in parte sincero, diciamo, non abbiamo... Sì, potremmo averle, ma insomma, non abbiamo troppe ragioni di dubitarne ma è anche un tentativo di nuovo ancora di Forza Italia che è vero che è il secondo alleato eh, di Fratelli d'Italia ma è appunto anche il secondo alleato, non se <ride> essere il secondo alleato significa essere molto vicini diciamo, alle prime posizioni ma essere anche molto vicini alle ultime e quindi Forza Italia continua a cercare di comunque costruire un suo spazio, una sua riconoscibilità e visibilità su terreni in cui inevitabilmente è schiacciata dai due alleati maggiori. Questa pagina dobbiamo chiuderla perché sennò abbiamo finito la rassegna stampa in pratica, quindi faccio due segnalazioni brevissime, su domani c'è un pezzo di Davide Maria De Luca che eh, racconta due cose diverse, la prima è ma effettivamente oggi l'immigrazione è un tema in Italia particolarmente sentito come problematico dalle persone e la risposta, andando a guardare anche i sondaggi di opinione su quali sono le principali preoccupazioni è no, ma di questo passo potrebbe diventarlo perché poi una volta che sui giornali e sul tv eh, non si parla altro che di questo e una volta che eh, da queste decisioni scaturiscono fatti come lo scontro con la Francia l'immigrazione non arriverà a superare l'inflazione come tema di principale preoccupazione ma probabilmente lo diventerà appunto in modo artificioso più che perché la concretezza dei fatti l'altra questione è eh, è effettivamente un gioco eh, che eh, porta dei vantaggi al governo per appunto proteggersi da critiche su altre questioni, per esempio quelle economiche. Eh, De Luca scrive Meloni ha davanti un paradosso, riuscire a mettere davanti la battaglia identitaria e di principio sull'immigrazione con qualche risultato sul piano economico e sul costo della vita, ma queste due strade sono difficilmente percorribili insieme perché da una parte per tenere a bada i suoi alleati più fedeli e i suoi elettori ha bisogno di tenere alto il volume su temi come l'immigrazione e anche di provocare qualche scontro europeo dall'altra parte questo rischia di aumentare l'isolamento del paese sul piano internazionale ed europeo e, a, e far venire meno delle alleanze che sono necessarie per garantirci le risorse economiche necessarie, appunto al caro vita, al prezzo del gas. Litigare con la Francia sull'immigrazione può far guadagnare punti a Meloni in termini di politica interna, perché si parli di meno di economia, ma se vuoi risolvere le faccende economiche, ti serve avere un rapporto con la Francia e non solo. E quindi in questo dilemma oggi il governo trova una, una, una, eh, una difficoltà, forse strutturale, a meno che Meloni, a un certo punto, non decida di. Più esplicitamente prendere di petto il tema de, de, delle cose e questioni economiche senza cercare le distrazioni dal contante ai rave all'immigrazione molto più grande ancora. Diciamo che quella tendenza un po' ingenua e infantile a simpatizzare con la nuova Presidente del Consiglio che c'è stata nell'immediato dopo la sua elezione, in parte motivata dalla ragione della prima donna Presidente del Consiglio, persino diciamo, fra certe frange diciamo, più progressiste o di maggiore opposizione nei confronti di Meloni quella tendenza così, a simpatizzare a solidarizzare e avere qualche indulgenza eh, ha degli elementi per poter aumentare ulteriormente, cioè Meloni dà l'impressione di essere una che poi torna a casa e, e dice in che guaio mi sono messa, no? poi ci si è messa da sola naturalmente, appunto. però appunto, la situazione eh, non sembra facilissima da gestire pur avendo tutti quei privilegi di cui avevamo parlato. A dimostrazione della cosa che spesso raccontiamo di come i titoli su alcuni giornali soprattutto spesso possano essere ingannevoli parzialmente o totalmente, oggi su questa storia Liber scrive ora anche i francesi indagano sulle ONG, aiutano i trafficanti. Cosa pensiamo noi leggendo questo titolo? Che i francesi, la Francia, qualcuno in Francia abbia aperto un'indagine sulle ONG. Non è vero, la notizia è che il presidente del partito di Marine Le Pen, neoeletto che si chiama come si dirà? Avier Bardella, presumo? Sull'accento ti seguo. Vedi? Ha detto: Ho chiesto una commissione d'inchiesta europea sulle ONG. Il fatto che il capo di questo partito abbia chiesto, non si capisce nemmeno se l'ha chiesto durante un comizio formalmente, richiesta che però non andrà da nessuna parte, perché il capo del partito di estrema destra francese non ha nessun potere politico in Europa di aprire una commissione d'inchiesta, lo ha chiesto, diventa ora anche i francesi indagano sulle ONG e c'è una pagina intera su una notizia che letteralmente non esiste. Va bene, allora guarda, giusto perché effettivamente siamo stati molto lunghi, siccome l'abbiamo citato nell'indice destinerei 20 secondi alla questione super bonus. Tu hai da dire delle cose in più sulla questione del superbonus. Ma sai che in realtà no, cioè no il, il allora governo intende secondi. ridimensionarlo, lo ridimensionerà con le leggi di bilancio e questa viene oggi considerata la notizia più importante dal, dal fatto: è l'unico giornale che apre col superbonus il fatto che si identifica molto e ha difeso molto questa misura, misura diciamo, principale del governo Conte 2. E oggi abbi il coraggio delle tue opinioni, cosa mi hai detto oggi su questa. Ho detto sai Dilla, che è la prima, colazione. È la, è la prima volta che uno dei fotomontaggi da prima pagina del fatto gli è venuto non male. questo ho detto. Il Giorgio Meloni che esce fuori dal cantiere. Che esce fuori dal ponteggio. Dal eh, a me non è dispiaciuto. Diciamo. Ho molti no. amici fotomontaggio <ride> della prima pagina. E' esaurito il tema super bonus. No, l'unica cosa che volevo dire sul super bonus è a proposito di come è raccontato oggi sui giornali ed è una confusione esemplare. A seconda appunto delle posizioni eh, più o meno indulgenti nei confronti del governo, le revisioni del governo sul superbonus sono indicate come o delle revisioni che stabiliscono che sono stati troppo privilegiati diciamo, le persone con possibilità economiche maggiori e non c'era bisogno di dargli tutti questi aiuti, oppure viceversa. Che, eh, le nuove scelte del governo danneggeranno eh, le persone meno abbienti d'ora in poi nel poter utilizzare il super bonus, voi vi chiedete ma com'è possibile, si capirà questa cosa in realtà no perché eh, da una parte appunto è vero che l'intervento vuole limitare soltanto appunto a, a chi ha meno possibilità economiche l'utilizzo di sostegno e sovvenzioni ma dentro questo progetto di limitazione i criteri diventano tali per cui gli interventi compresi sono soltanto gli interventi più costosi, che quindi sono quelli meno accessibili o a cui sono meno interessati appunto, le persone con minore disponibilità economica, e quindi di nuovo, secondo questa versione, si favorirebbe appunto chi ha eh, maggiori possibilità economiche. La sintesi, vi giuro, io ho letto i giornali, non sono riuscito a trarla rispetto a queste due possibilità. Ehm, Kerson. Kherson: dunque eh, la liberazione di Kherson. Kherson fu la prima città ucraina a essere conquistata dai russi dopo l'invasione di fine febbraio e fu la prima a esserlo e è rimasta poi in mano russa fino a ieri di fatto perché i russi riuscirono a conquistarla senza combattere e attraverso una serie di alleanze dentro i funzionari ucraini della città che di fatto tradirono il, lo stato ucraino i russi entrarono a Kherson senza dover sparare un colpo ottennero quindi il controllo di una città particolarmente importante peraltro non solo per la sua rilevanza nella zona orientale dell'Ucraina ma perché è una città che sta sul fiume Dnipro quindi è un, un, un, un punto molto strategico per gli spostamenti, per il commercio sul piano poi bellico una città che sta su un fiume una città che può essere anche un, punto, un centro logistico molto utile eh, i russi sono in ritirato ormai da parecchie settimane e si sono ritirati volontariamente da Kherson, eh, spiegando di non essere in grado di mantenere i rifornimenti ai loro soldati, se ne sono andati in modo spontaneo, cosa che ha provocato in città naturalmente grandi festeggiamenti, questa era l'unica città ucraina che era in mano ai russi eh, da, da allora e in cui i russi avevano eh, cambiato la, la lingua da parlare, il, la moneta da utilizzare eh, quello che viene insegnato nelle scuole, le forze dell'ordine naturalmente sono stati accolti dalle persone in piazza come dei liberatori, i video che eh, in questo caso i giornali non riescono a rendere diciamo, quello che, si, che passa attraverso i video dei soldati ucraini che entrano a Kherson accolti da queste ali di folle, bandiere e abbracci, eh, c'è una frase molto bella che è il titolo del pezzo di Paola Peduzzi oggi sul, sul foglio su questa storia, ve ne leggo un pezzettino. Vi stavamo aspettando, sapevamo che sareste arrivati, dicono gli abitanti di questo sud ucraino così strategico e la loro granitica, gioiosa certezza è la risposta più forte e più coraggiosa a tutti quelli che dicono che a Putin e alla sua ferocia qualcosa andrà pur concesso per porre fine a questa guerra. Quando si parla di concessioni rispetto a cercare un compromesso che faccia finire i combattimenti il prima possibile, le concessioni comportano inevitabilmente che qualcuno, anche a livello internazionale, si prenda la responsabilità di dire a posti come Kherson o come altre città ucraine occupate dai russi ci dispiace ma perché l'Ucraina abbia la pace, perché si smetta di combattere da domani in poi voi siete Russia, non siete più Ucraina e questo è un grosso ostacolo rispetto al trovare questo accordo, al di là diciamo, delle, eh, del chi ha cominciato, di chi ha ragione e chi ha torto, qualcuno a livello internazionale gli Stati Uniti, l'Europa deve decidere che un pezzo di Ucraina da domani non è più Ucraina, è un posto come Kherson dove gli ucraini sono stati accolti dopo il rientro in, da liberatori, eh, resti invece per decenni sotto un regime che non ti permette di votare, che non ti permette di vivere in libertà se non sei eterosessuale, tutte le cose che sappiamo che non prevede la libera stampa, tutte le cose che sappiamo accadono in Russia. E, diciamo ti lascio anche invece il tuo terreno di maggior competenza cioè magari un minimo un micro aggiornamento su a che punto siamo sì. con le lezioni di metà mandato. Ma guarda allora aggiungo una sola cosa su, su Kerson, la, racconta bene la stampa a pagina 3 il fatto che i russi se ne siano andati volontariamente può essere spiegato o con una grande fragilità dei russi oppure col fatto che qualcuno lo sospetta che ci sia una qualche trappola in corso e cioè eh, soldati russi travestiti da civili per esempio il timore è di attentati in città cioè che questa ritirata unilaterale è stata è considerata un po' sospetta, uno dei timori è che i russi vogliono soltanto riorganizzarsi per poi colpire gli ucraini mentre riprendono il controllo della città ma non l'hanno ancora ripreso, eh, un'altra ipotesi è che possano avvenire delle azioni di guerriglia e quindi i russi non potendo più combattere una guerra tradizionale eh, possono invece organizzare attentati mirati per destabilizzare la città eh, controllata a quel punto dagli ucraini. Quanto invece agli Stati Uniti eh, lo spoglio nei seggi più eh, ancora eh, eh, contesi delle elezioni di metà mandato è in corso. Eh, in, qualche in uno Stato c'è un seggio al Senato molto importante in Georgia per cui si andrà al ballottaggio, ma il risponso a questo punto è abbastanza chiaro. La il Partito Democratico e il Presidente Biden hanno avuto la migliore elezione di metà mandato per un partito al potere da decenni a questa parte. Conserveranno la maggioranza al Senato con ogni probabilità, forse potrebbero persino allargarla, che è una cosa che è capitata due volte dal dopoguerra a oggi per un partito al governo. Alla Camera è ancora tutto molto aperto, per cui alla fine... L'esito più probabile è che i repubblicani ottengano una maggioranza di due o tre seggi, ma è anche possibile che siano i democratici ottenere una maggioranza sottilissima. In entrambi i casi eh, l'agenda legislativa del Presidente Biden potrà proseguire, perché se a Biden dovessero mancare tre voti, Tre voti è più facile trovarli in un contesto di eh, sistema uninominale maggioritario come quello americano in cui chi diventa parlamentare lo diventa non perché deve una qualche fedeltà al partito ma perché si è preso i voti da solo e ci sono molti deputati repubblicani, non una minoranza ma sono diversi, più di tre o quattro eletti in stati piuttosto moderati o a loro volta piuttosto moderati insomma è stata una grossa sconfitta non solo e non tanto per i repubblicani in generale quanto per Donald Trump perché i candidati che sono andati peggio e i candidati che hanno poi determinato questa grossa sconfitta sono stati più estremisti, più trumpisti in qualche caso quelli scelti personalmente da Trump. Mi permetto di dire una cosa intorno a questo perché ho avuto la percezione, poi ma magari ci sono anche le cattive fedi e le persone che vogliono litigare ma insomma anche in discussioni sui social network che a molte persone non sia ancora chiaro il risultato di queste elezioni, quello che appunto eh, Francesco chiama grossa sconfitta, no? perché nei fatti, a parte che in questo momento non è ancora tutto chiuso e definitivo, ma diciamo che in una lettura pro-repubblicani eh, al Senato la cosa è ancora in ballo, eh, anche se le cose si stanno mettendo meglio per i democratici, ma è ancora in ballo. E alla Camera diciamo, le probabilità maggiori siano che appunto, i repubblicani acquistino la maggioranza alla Camera. E quindi molti dicono: vabbè, e quindi hanno vinto i repubblicani. No? Il punto è che, come diciamo, ripeteva Francesco, è stato molto detto, ma forse non è arrivato ovunque, eh, le condizioni sono delle condizioni per cui una vittoria dei repubblicani avrebbe dovuto avere tutt'altra misura, diciamo, mettiamola così, è come se la vostra, eh, scusate l'orrenda e maschile eh, metafora calcistica come al solito, ma eh, è come se la vostra eh, squadretta di, di quartiere o di compagni di scuola di calcetto va a giocare contro il Napoli e perde 2 a 1, certo Diciamo che il Napoli e i napoletani possono dire: abbiamo vinto noi, ma voi la celebrate come una grande vittoria l'aver perso soltanto 2-1 con la vostra squadretta nel Napoli. E lì le condizioni erano che i precedenti storici e il contesto raccontava appunto che non è adesso l'altro giorno parlandone eh, abbiamo citato i soli due esempi molto spiegati storicamente in cui il partito del presidente in carica ha vinto le elezioni di metà mandato, guadagnato seggi, perché Guadagn poi c'è anche qualche caso certo. di mantenuto la maggioranza, ma comunque perso dei seggi. Certo, eh, guadagnato seggi che si spiegano con elementi e, e tratti storici eh, particolari ma se no appunto eh, la, la condizione credo che questo anzi comunque vada a questo punto sia il miglior risultato di sempre da parte del partito di un presidente in carica eh, dopo quei due lì appunto sì invece. che furono Bush dopo l'11 settembre e Bill Clinton dopo l'impeachment che fu un disastro per i repubblicani sul caso Monica Lewinsky se togliamo quei due diciamo quella di Biden è la minor sconfitta di tutte ecco nel, e questa è la ragione per cui tutto questo è giudicato valutato adesso, forse chiamarla una vittoria sarebbe eccessivo, ma sicuramente un risultato confortante e uno scampato pericolo da parte del Partito Democratico. Ehm, allora, io ho un po' di cose in ordine sparso, eh, forse ne ho ancora una, diciamo, leg maggiore legata appunto a quell'indice sulla politica italiana eh, su cui eh, dico due cose e poi tu aggiungi le tue, eh, una riguarda eh, i giornali, il metodo, l'informazione, come parliamo di politica, eh, oggi Repubblica a pagina 8, una, una, pagina, diciamo una cosa che fa il Corriere da, da molto tempo con Nando Pagnoncelli, Repubblica ha cominciato a farla, l'impressione è che appunto, voglia farla con maggiore frequenza perché evidentemente funziona, cioè fare dei frequenti sondaggi sui consensi eh, politici. Eh, e quindi appunto la fiducia in Meloni cresce e sfiola il 60%, dice il titolo, il Movimento 5 Stelle supera il PD. Eh, Questa diciamo, valutazione continua del consenso, che è una cosa che gli americani appunto per esempio fanno con grande frequenza e che in altri paesi fanno in grande frequenza, è una cosa interessante probabilmente appunto con l'affidabilità che può avere, racconta qualcosa della realtà, ma... È anche una specie di giochino per così tenere l'attenzione e tenere una discussione intorno a delle cose che sono straordinariamente volatili perché lo stesso fatto che fra un mese ci sarà un altro sondaggio o che questo sondaggio appunto si riferisca a un, ris si riferisca a un risultato precedente vi dice che quindi quello che stiamo dicendo adesso fra un mese non avrà più nessuna importanza e nessun valore fra due mesi non avrà ancora meno più importanza figuriamoci quando ci avviciniamo a un appuntamento elettorale Se noi tutto questo a un'altra percezione diciamo piuttosto diffusa e radicata, ne parlano anche in quel caso molto gli americani, cioè che i fattori che orientano poi i risultati elettorali sono i fattori che avvengono molto a ridosso delle elezioni, no? più che quelli che avvengono troppo presto e che poi un po' si spengono. Capiamo che questa successione di discussioni intorno ai risultati valgono come... Ennesima stupida metafora calcistica, i risultati della settima giornata del campionato, preziosi eccetera ma che sappiamo appunto da siamo alla settima giornata del campionato e quando saremo alla... Eh, Quattordicesima di ritorno, quello che è successo alla settima, ce lo saremmo dimenticati, e anche la classifica della settima, sarà probabilmente molto modificata. Poi diciamo fa parte del dibattito e della discussione e sì, anche del fatto che ci divertiamo. Tra due anni, ma anche tra un anno, sarà anche interessante capire cosa succede nei sondaggi, nel senso che la vittoria di Giorgia Meloni non ci ha stupiti a queste elezioni perché sapevamo che Fratelli d'Italia era molto cresciuto in questi anni. I sondaggi a un mese, due mesi dal voto, eh, in qualsiasi paese si tengano e vengano realizzati ti mostrano sempre e solo la stessa cosa, che i partiti che hanno vinto le elezioni vanno meglio nei sondaggi, quelli percepiti come sconfitti vanno peggio nei sondaggi. C'è una eh, direzione molto chiara che è segnata dal risultato delle elezioni, per cui noi in questi sondaggi vediamo da settimane, da quando ci sono state le elezioni, Fratelli d'Italia che cresce, eh, la Lega che va così così, il PD che va molto male, i 5 Stelle che vanno meglio eh, perché sono stati percepiti, i 5 Stelle come vincitori essendo andati molto meglio del previsto e il PD come sconfitti, terzo polo che sta più o meno dove era prima, eh, non, i movimenti non sono particolarmente interessanti, non è che For Fratelli d'Italia cresce alla luce di quello che ha fatto fin qui il governo, che è pochissimo, Fratelli d'Italia cresce perché ha vinto le elezioni e quindi c'è il fenomeno del salire sul carro del vincitore e c'è questa cosiddetta luna di miele che è un periodo in cui... C'è un'apertura di credito della popolazione a un governo nuovo nell'attesa di capire che cosa farà questo governo, ci sono per ora solo annunci e quindi è più facile dire mi fido del governo nuovo. Però soprattutto appunto, se sei all'opposizione in questo momento la cosa che ti dovrebbe preoccupare meno di tutte è il risultato nei sondaggi certo. e il fatto che tu abbia consenso nei sondaggi. No? Invece diciamo, l'impressione che poi tutto questo generi un allarme, oddio siamo calati, prendo il PD e siamo sotto il Movimento 5 Stelle, preoccupati soprattutto se sei il PD di dove sarai diciamo, fra due anni o fra tre o fra quattro, dove sarai nel sondaggio fra un mese è assolutamente insignificante e irrilevante. Ehm, L'altra cosa diciamo, di cui, da cui danno i giornali molto spazio oggi nell'ambito della politica appunto venendo a quello che sta succedendo o che non sta succedendo perché sta succedendo molto poco eh, dentro le opposizioni è in realtà una presentazione di un libro che oggi eh, appunto ha moltissimo spazio sui giornali, ne ha tanto eh, come vedete eh, sul fatto. La presentazione del libro è la presentazione del libro di Goffredo Bettini. Goffredo Bettini è un importante dirigente del Partito Democratico eh, che è stato, ve la faccio veramente sintetica, perché poi diciamo le letture eh, dei ruoli di Goffredo Bettini possono essere anche molto articolate, ma mettiamola così: Goffredo Bettini è stato, diciamo, L'ispiratore, il consigliere, l'esperto sia di, diciamo, di gestione di meccanismi di consenso, ma anche di, di, eh, in, di consenso interno al partito, al Partito Democratico, di tutti o di una gran parte degli establishment eh, del Partito Democratico, dei gli ultimi due decenni. A Roma, eh. Soprattutto. Eh? A, Roma. A Roma soprattutto. Diciamo per farla estremamente sintetica, tutto quello che il PD dovrebbe essere arrivato ormai non è un'opinione, è diciamo, piuttosto diffusa a decidere di non essere più eh, da cui prendere distanze, da cui allontanarsi, ma non poi ognuno può avere i suoi giudizi su Goffredo Bettini e sul suo lavoro, ma semplicemente perché tutto quello appare oggi anacronistico, sconfitto e eh, appunto da eh, abbandonare e rinnovare è Goffredo Bettini. Lo stesso Goffredo Bettini probabilmente comincia a avere percezione di tutto questo ed è diventato il principale rappresentante, sempre con un ruolo diciamo, dietro le quinte ma molto importante, eh, della parte del PD che ritiene che bisogna ancora allearsi con il Movimento 5 Stelle, eh, addirittura diciamo, in parte saldarsi con il Movimento 5 Stelle e mantenere dei forti rapporti con il Movimento 5 Stelle, mentre ce n'è tutta un'altra parte che da questo ha preso straordinariamente le distanze, una parte addirittura uscendo dal PD e, e diventando il principale oppositore del PD come Calenda eh, o come Renzi ma anche nel, nel Partito Democratico, anche lo stesso Enrico Letta che è uno diciamo, di diplomazie ma a un certo punto ha deciso di abbandonare quella linea lì. Il, diciamo, la sintesi recente di questo avvicinamento sia di Bettini ma anche di una parte del PD al Movimento 5 Stelle è il fatto che Bettini abbia scritto un libro e pubblicato un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice che si chiama Paper First che è la casa editrice del Fatto Quotidiano cioè il giornale più vicino, ma diciamo forse l'unico vicino ma vicinissimo esattamente al Movimento 5 Stelle e in particolare a Giuseppe Conte e ieri alla presentazione del libro di Bettini appunto c'era una serie, era uno di quelli eventi di establishment politici romani, c'erano importanti eh, giornalisti, ma c'era Giuseppe Conte sul palco e quindi è molto raccontata e celebrata appunto questa specie di prova generale di avvicinamento di una parte della... Eh, Partito Democratico al eh, Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Diversi sottolineano: ho visto il foglio. Il Conte eh. Marx, che oggi Conte, in tutto questo, è il leader della sinistra italiana, ma non, nel senso è, è, è una scelta molto, di posizionamento molto chiara che il foglio si spiega così anche. Questo golfino da esistenzialista sì. francese che vedete qui. Eh, il, ma il, il, foglio, delle... il foglio esagera, ma guardate che se ci pensate è interessante. Cioè voi c'è più la, la pochette. L'avete eh. presente? Conte, no? Uomo... Di cui con rispetto parlando, ma la strutturazione del pensiero politico non è mai stata straordinariamente evidente. E diciamo la strutturazione e anche gran parte del suo successo si sono dovuti al fatto che è una persona di modi garbati e diciamo, apprezzabile, diciamo, anche financo nel vestire nel suo essere sempre così impeccabile, con la sua giacca, camicia, cravatta e pochette, eccetera, eccetera. Da quando è diventato un leader della sinistra, deve diciamo, emanciparsi un po' da quella cosa. Lì, ma non è che gli viene proprio da mettersi l'eschimo, no? Che non ce la fa ancora. Ha comprato un sacco di giacche quindi, di velluto sì, a coste, su Zalando. Però, secondo me, lì ancora non ce la fa anche sulla no. giacca di velluto. E quindi io mi immagino. Cosa posso trovare come sintesi? Provo col dolce vita. Ecco. la giacca sempre, ma provo col dolce vita. Effettivamente anche il foglio, diciamo, prende piuttosto in giro tutto questo. La sciarpina arancione sarà il prossimo. Se posso sette. dire un'altra cosa prima di lasciarti su questo, no, no. Eh, a, a, no, approfitto che eravamo sul fatto per citare piccolissima cosa, ma sapete che è una cosa su cui torniamo molto. Ma è da tanto che non ne parliamo, ovvero come la titolazione dei giornali è molto orientata da una questione di spazio, di far entrare le parole. Parole giuste, oggi il fatto, se vedete, ha deciso di trascurare un articolo determinativo perché diciamo non c'entrava evidentemente nello spazio disponibile in quel titolo. Che si, sinceramente forse è meglio rispetto diciamo, a inventare delle parole o usare delle parole che non ci sono. Tanto più o meno ci capiamo anche con se passerà linea Bettini. Ecco. Ehm. Dunque, un'ultima cosa eh, mia accessoria, molto laterale sulla politica, ma mi ha divertito l'intuizione che ha avuto Concita De Gregorio nella sua rubrica su Repubblica, eh, che vi leggo appunto e poi vi dico perché mi sembra notevole. Ho, una, ho un antenato partigiano is the new black, dice Concita De Gregorio, si porta su tutto e come ognuno sa nasconde le macchie. E poi racconta il caso di Susanna Ceccardi, l'ex sindaca di Cascina e, e della Lega appunto che lo citava, eccetera. Adesso eh, c'è stato appunto recentemente eh, il caso del ministro dell'istruzione, anche quello l'ha molto citato e raccontato efficacemente eh, Francesco in Morning. La cosa che vorrei aggiungere e che volevo aggiungere è che ho un padre partigiano, non mi potete accusare perché ho un antenato partigiano, eccetera, tutto quanto, non solo is the new black, ma è il nuovo ho molti amici gay, no? È esattamente la stessa cosa. Non potendo dire ho molti amici partigiani. Non diciamo. potendo dire ho molti amici partigiani, ce cioè li ho parenti, no? Anche perché dire ho molti parenti gay complicava tutte le cose. <ride> e, va bene, io avrei finito sulla... No, è l'uno e un quarto. Abbiamo finito su tutto. Cosa, dai. Fa, fammi dire ancora un paio di cose che volevo citare. Quindi, salterò il pezzo di libero a pagina 11 sui capelli di Zanda. C'è un pezzetto <ride> sui capelli di Zanda e sul fatto che a Zanda siano venuti i capelli dritti in testa. Eh, vi, vi leggo volentieri e sbrigatevi. Non possiamo non farvelo vedere, però. La crisi Dem fa rizzare i capelli a E Secondo me ce li ha avuti sempre così, Zanga. Secondo me, appunto. Ehm, no, eh, c'è una riflessione molto interessante, secondo me, e ragionevole di Massimo Gramellini, nella sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera. Che scrive così: In questo mondo governato dal totem della competitività, una scuola che abolisce i voti condanna gli studenti all'emarginazione? Fino a ieri mi sarei risposto a malincuore di sì. Poi ho letto il pezzo di Valentina Santarpia sulle sezioni sperimentali del liceo Morgagni di Roma, dove le interrogazioni si chiudono senza giudizio numerico. All'inizio ci sono state fughe e resistenze, ma dopo sette anni i risultati sembrano premiare la scelta. Lungi dall'essersi trasformati nei ciuchini del paese dei balocchi, i diplomati col nuovo metodo sono riusciti a entrare nelle università più prestigiose senza l'incubo del voto, hanno imparato a gustare nozioni che altrimenti avrebbero trovato indigeste e ad assoggiare le parole libro e museo a esperienze piacevoli, restituendo alla scuola il ruolo di palestra formativa che le aveva assegnato Platone, non quello di mero esamificio a cui l'abbiamo da tempo ridotta. So di toccare un tasto sensibile che scuote pregiudizi fortemente incardinati dentro di noi, ma riconosco di essere rimasto colpito dalla frase della madre, felice, di un allievo, la scuola deve farti venire voglia di apprendere e non paura di essere giudicato, che è una frase che mi è capitato anche a me di sentir dire diciamo, da persone che hanno esperienze e relazioni con la scuola di qualunque genere, poi moltissimi, cioè, tutti noi ce le abbiamo avute eh, di qualunque genere. No? L'impressione che delle volte, probabilmente per colpa di un sistema, non dei singoli individui, ma che le priorità della scuola appunto diventino il tenere fuori quelli che non si meritano appunto di essere tenuti dentro o promossi e avanzati piuttosto che appunto preoccuparsi di tenerli dentro e fare tutto il possibile per tenerli dentro. Eh, il problema dice Gramellini è che il modello dominante, quello dei talent televisivi, vabbè una botta al talent televisivo non manca mai, basati sullo stress da giudizio perpetuo in cui uno vince e tutti gli altri spariscono nell'anonimato, fa letteralmente a pugni con il progetto del Morgagni. È anche vero che da qualche parte bisognerà pur cominciare, diciamo la, la, la moderatezza e non perentorietà della riflessione al di là poi del tema che è sicuramente interessante, mi sembra eh, sicuramente apprezzabile. Um, un altro apprezzamento lo voglio riservare al giornale che nello spazio della cultura ha una recensione del nuovo film su Diabolic che è una stroncatura del nuovo film su Diabolic, oggi è uno di quei giorni, non no, ho molti amici Diabolic, eh, però è uno di quei giorni, l'abbiamo detto che altre succede volte, quasi mai ormai in, in, in, in che si in cui, no, perché è uno di quei giorni in cui le pagine della cultura, le pagine degli spettacoli sono tutte governate da un lavoro di uffici stampa, per cui diciamo, quasi tutti i maggiori quotidiani oggi occupano con grandi recensioni, celebrazioni, interviste eccetera dell'uscita del nuovo film di Diabolic, che magari è il film più bello del mondo ma quello che si capisce è che quello che arriva sui giornali è un lavoro di promozione degli uffici stampa appunto in, in, sincronizzato su tutto questo, che il giornale diciamo si occupi di Diabolic ma invece stroncandolo di nuovo, magari hanno ragione tutti gli altri, Diabolic è bellissimo però mi sembra appunto almeno una prova di una certa autonomia. Sì, non, non ho il tempo di mostrarvele ma eh, al di là di questa roba Diabolic oggi l'apertura di Repubblica sulla cultura sono due pagine da un saggio di Henry Kissinger. La... che ha credo 97 anni Appare... penso come minimo diciamo abbiamo molti amici 97 anni certo però... nell'apertura della cultura della stampa c'è un libro su Bettino Craxi e Ugo Intini eh, e invece l'apertura del Corriere era altrettanto diciamo eh, come dire rivolta a un pubblico maturo sì una storia che riguarda le, le razzie dell'SS durante la seconda guerra mondiale voglio dire tutto anche di contenuti di grande qualità, probabilmente, però non manca, molta contemporaneità. Manca un po' l'attenzione sia sì, alla contemporaneità, diciamo, nelle pagine della cultura. Io volevo leggere qualcosa dal pezzo di Masneri. Bye. Hai... Eh, faccio breve, la scorsa estate, eh, durante il workshop di giornalismo che facciamo eh, ogni anno col posto in Toscana a Peccioli, in provincia di Pisa. Eh, era capitato che mi appassionassi alla vicenda del jackpot del Super Enalotto che all'epoca era tipo 160-180 milioni ed era un jackpot altissimo. Eh, e quindi era calcoli. era capitato che mi appassionassi: Beh, non è... vincere io... al Super Enalotto? No, io non gioco d'azzardo mai. Non compri gratte e vinci. Non, faccio, non, non gioco d'azzardo, però questa roba di questo jackpot mi, mi sembrava interessante. Intanto la partecipazione all'esperienza collettiva: no? anche io voglio avere la mia, il mio biglietto e poi tutte le cose che si dicono sempre in questi casi di fantasticare, di costruire di compri con quei soldi. Eh, comprai quindi tipo due schedine, una settimana, non ho vinto, non ho più comprate me ne sono disinteressato, ma il jackpot dava... avevamo allora... anche fatto degli accordi siccome eravamo tutti a peccio insieme, volevamo tutti scroccare la vincita di Francesco. Eh, Cene intera a parlare di che cosa dovessi dare a questo, a quell'altro, di quale squadra di calcio mi dovessi comprare, eccetera. Anche perché era ovvio che qualche altro collega ha giocato con me, ma era ovvio che avrei vinto io, perché ero il più <ride> motivato. Eh, non è ancora stato vinto il jackpot e quindi siamo arrivati nel frattempo a novembre a 300 milioni c'è un pezzo oggi di Michele Masneri sul foglio, un dio chiamato jackpot che, che ha un sacco di passaggi divertenti come capita spesso con i pezzi di Masneri ve ne leggo due insomma ci siamo, tutti aspettano il massimo jackpot italiano, 306 milioni di euro che sono in palio stasera nel più alto superenalotto mai conteso dalla sua fondazione stasera, se non è stasera la prossima estrazione eccetera è un sogno generale, un'obbricatura un che contagia anche in più i refrattari, tutti a fantasticare, a sognare a occhi aperti, cosa si farà mai con l'immane cifra, andare a vivere ai Caraibi, già, ma poi con chi parli? Una casa a Roma, sì d'accordo, poi una anche a Milano, poi soldi agli amici, ai parenti, ma quali amici? e se poi diventano dei parassiti che ti stanno intorno solo per i soldi, la casa è in affitto oppure comprata, poi chi le gestisce queste case? Ci vuole il personale tutto il resto, dove... insomma un sacco di problemi che vengono, lui evoca da questa 316 milioni se ne vanno in un attimo eh. e lui dice infatti una cosa su cui concordiamo, io e i tanti sognatori da Super Enalotto in cioè, insomma, che complicazione gestire questi soldi sono troppi, eh, esplode leggendo invece l'ultimo capitolo della saga Agnelli, cioè tutta questa saga familiare di eredità in questi giorni eh, quella per cui Margherita ora fa nuovamente causa ai familiari e lì sto facendo una gaffa terribile in questo momento, sto parlando no, di no. Spero diciamo, so, di no, non so quali e sono tutto... i gradi di separazione dei da, presenti dal dalla famiglia. Niente. <ride> E lì tu da una parte hai uno, strani uno straniamento perché queste cifre del Super Nalotto, i 300 milioni, cifre per cui tu sogni, sospiri e poi ti deprimi perché troppo giganti da gestire, in quella vicenda lì sono spiccioli e sono anzi il motivo angoscioso per cui i suoi figli di secondo letto che alla fine avranno forse due o 300 milioni a testa, questa cifra per noi siderale, si considerano spodestati e poveri e a rischio di vita da homeless. L'altro passaggio divertente riguarda il fatto che eh, se tu vinci i 300 milioni, il 20% devi pagarlo in tasse, che già è una cosa assurda, ma cosa mi stai tassando? È un premio, non è che ho fatto qualcosa, ho usato le infrastrutture, i servizi, comunque. Vabbè, ho capito, vogliamo tassare i più ricchi? Vabbè, ma... <ride> No, perché Masneri dice il bello di questi giochi è, non è per la persona che vince, che forse non se la passa manco tanto bene poi alla fine, ma per tutti noi che sogniamo a occhi aperti e ora sapere che nel sogno comunque il 20% devi, devi togliere, da la cifra rovina tutto, diciamocelo, l'idea di pagare sul super enalotto 60 milioni di euro che pure non abbiamo e che pure intascheremmo distrugge la fantasia, fa venire subito voglia di diventare meloniani, anzi io voglio proprio tutta la somma cash oltre che tasse. E qui Masneri capisce, è chiaro, che vincere il Super Nalotto porta a rischiare di finire opinionisti a quarto grado, o comunque nell'orbita rete quattro. Eh, a rovinare la fantasia sono anche tutte le questioni pratiche, intanto come incassare questa micidiale somma? Si dice bisogna incaricare un notaio, ma quale notaio sarà mai abbastanza fidato per affidargli un assegno da 300, anzi no, 240 milioni? E poi come investirli? È noto che molti vincitori di lotterie finiscono malissimo, si comprano aerei e macchine, si spendono tutto, si indebitano, finiscono nel mirino di parenti e amici che li braccano per sempre, si licenziano da lavori che erano la loro unica salvezza esistenziale, poi perdono tutto in bocca. Beh, vorrei, diciamo, Forse meglio così. Quindi. Vorrei citare il più famoso caso, almeno quello più familiare a molti di noi, di uno dei protagonisti di Lost, come si chiama Harley? Harley, che sì, che, che appunto, vince la lotteria e poi... Con i famigerati numeri di Lost, vabbè, questo è tutto molto un insider da fan di Lost. Eh, visto diciamo ormai: chiudiamo per l'una e mezzo garantito, eh, però vi cito volentieri sempre nelle cose eh, ammirevoli. La, la pagina che l'inserto alias del manifesto dedica a Paolo Sollier. Paolo Sollier è un ex calciatore che ebbe una grandissima. Eh, popolarità negli anni 70, intanto perché giocava nel Perugia, nell'anno diciamo in cui il Perugia andò fortissimo e, e poi perché fu allora uno straordinario e rarissimo caso di calciatore intellettuale con posizioni politiche di sinistra molto annunciate e rivendicate, lo racconta appunto l'articolo di Giorgio Vincenzi a proposito della riedizione di un libro di Paolo Sollier, dice negli anni 70 la politica era parte integrante di ogni settimana della società. E anche il calcio non si sottraeva a questa regola. Il personaggio che più di tutti ha incarnato l'intreccio tra impegno politico e pallone è stato Paolo Sollier. Nel 1976 giocava in Serie A nel Perugia di Lario Castagnier, il punto più alto della sua carriera ed era conosciuto in tutti gli stati d'Italia come il compagno Sollier per il fatto di salutare il pubblico con il pugno alzato al cielo a testimonianza delle sue idee comuniste e le origini proletarie. In un mondo come quello del calcio di allora, dove chi diventava famoso offriva champagne, Sollier regalava ai compagni di squadra libri con le poesie di Pavese, di Evtushenko, di Prévert, i romanzi di Garzia Marquez. Reclamava prezzi più bassi per l'ingresso agli stadi e si schierava a fianco delle femministe e con i tifosi mai un autografo anzi si arrabbiava con chi lo chiedeva e, e poi c'è un'intervista a Solier di oggi eh, di cui vi leggo le ultime due risposte appunto perché meritano molta solidarietà e ammirazione dopo che lui ha mh, molto espresso opinioni e rivendicato posizioni politiche che poi sicuramente avranno avuto delle evoluzioni ma non si sono tanto distaccate da quella che aveva eh, adesso eh, l'intervistatore gli chiede in chiusura il calcio lo segue ancora? ogni tanto ma poca roba Ora sono distante dal calcio, non sono mai stato tifoso di una squadra. Ho fatto invece l'allenatore, senza però grande successo, e questa è stata una forte delusione, perché pensavo di riuscire a fare più strada, ma evidentemente non ho capito qualcosa di quel mondo e ho fatto degli errori. Uno sicuramente è stato quello di pensare che qualsiasi calciatore giocasse con la mia testa, cioè con l'idea di dare sempre il massimo, e poi non sono riuscito a gestire lo spogliatoio. «Cosa fa adesso?» Sollier gli chiede l'intervistatore. «Niente di particolare, avendo abbandonato la strada di allenatore». Mi dispiace invece non avere in questo momento un'attività politica. A Vercelli, dove abito, abbiamo provato a mettere in piedi un gruppo, ma ora tutti i compagni si sono allontanati. Seguo il movimento Notav, io sono nato a Chiomonte, in Val di Susa, ma anche quello ora è fermo, o meglio assente, nonostante le voci che il cantiere andrà avanti. Sarà anche questa la mia ennesima sconfitta. Comunque io tengo duro e sono pronto a impegnarmi ancora anche se non vedo nulla di politicamente interessante all'orizzonte, è un'intervista di uno che si dichiara sconfitto e però diciamo, mi sembra che tutto sommato lo viva lo stesso con qualche accettazione e ragionevolezza, mi sembra appunto molto apprezzabile rispetto ai toni che normalmente tutti quanti tendiamo, diciamo, vorremmo usare se ci intervistassero, se vincessimo eh, i 300 milioni, 200, 240, purtroppo. 240 <ride> purtroppo, dovremmo rinunciare a qualcosa. Quando siamo qui di nuovo? Sabato 17 dicembre. Grazie molte al circolo e a tutti voi. Ciao, eh, grazie. Buona giornata.